Allora, salve a tutti, eccoci di nuovo in video con il mio compito, quello di sostenervi. il mio compito è quello di sostenervi. Allora, adesso la prima affermazione che voglio fare in questo video è molto importante perché ci cambia un po' le prospettive delle cose. Dovete capire che siamo in guerra. <ride> Questa cosa eh, che è un'affermazione che sembra piuttosto forte, in realtà ha l'unico scopo di permetterci di cambiare la prospettiva con cui vediamo le cose, proprio cambiare la prospettiva con cui vediamo le cose, perché noi siamo, molti di noi, io per primo, tendiamo a vedere tutto ciò che sta succedendo come una continua alterazione di una situazione di normalità, una situazione così come eravamo abituati, no? E quindi... Ci viene difficile, ci, ci deprimiamo, eh, ci affatichiamo a considerare tutte le privazioni eh, che quelli come noi sono costretti a subire in questa sorta di resistenza a questa violenza abominevole, a questo abominio del marchio verde e del super, super, super, super, come dice Malacoda, marchio verde. Allora, questa cosa qua, questa, questa condizione può essere superata il momento in cui comprendiamo che l'andamento dell'umanità, per quello che ci è dato sapere, e qualcuno che studia anche forme di storia diversa ci conferma che questo succedeva anche prima, ahimè, è tutto un eh, continuo alternarsi di situazioni anche drammatiche di guerra. La nostra generazione non è stata abituata a questo. La nostra generazione è semplicemente... È stata abituata a una condizione di benessere, a una condizione di eh, apparente pace, specialmente in Occidente. No? E quindi eh, ci smariamo di fronte a ciò che può implicare un momento che invece è eccezionale. È vero. È uno stato di emergenza, è uno stato di eccezione, ma non nel senso in cui lo usano questi nostri pupazzetti che stanno eh, lì a, a giocare con le nostre esistenze, ma nel senso che proprio spiritualmente, da un punto di vista evolutivo, dobbiamo comprendere che questo è uno stato eccezionale perché stiamo in guerra. È una guerra diversa, è una guerra spirituale, è una guerra che va combattuta con strumenti diversi, ma non di meno è una guerra, non di meno ha bisogno della capacità di resistenza straordinaria della guerra. Quindi se vi immaginate una guerra, ovviamente il solo fatto di avere un tetto sopra la testa, di poter mangiare ancora, di poter vedere degli amici, diventa uno stato quasi di grazia, perché eh, paragonato allo stato di guerra comprendete quante cose ovviamente di diventino eh, straordinarie e questo è l'approccio che noi dobbiamo avere eh, rispetto a tutto ciò che ci viene tolto benissimo è il minimo che potevo aspettarmi in uno stato di guerra mm? è il minimo che potevo aspettarmi e nonostante ciò io continuo a combattere la mia battaglia fino adesso ho cercato di evitare di usare queste metafore ma ha anche un senso questo, ha anche un senso questo non perché noi abbiamo dei nemici davanti, abbiamo dei, delle povere coscienze che tentano disperatamente di evolvere, ma che ancora non ce la fanno e che quindi brancolano in una sorta di, eh, di limbo e in questo limbo generano mostri e poi una piccola parte di mostri reali che invece sono completamente presi dalla loro mostruosità e continuano ad agire come mostri ma la maggior parte la maggior parte sono veramente delle povere coscienze perse quindi la nostra guerra cosiddetta non è una guerra come quelle del passato eh, ad ammazzare il nemico ma è una guerra ad a evolverci e eh, a permettere che il nostro eh, opponente in questo momento si evolva ma dobbiamo considerare di essere in uno stato di guerra perché questo stato di guerra ci permette di accettare e guardare a tutte le privazioni con una logica diversa vi dovete sentire dei guerrieri vi dovete sentire dei guerrieri dei combattenti che in questo momento stanno facendo un'azione eroica per il bene dell'umanità tutta questo è quello che sta realmente accadendo in questa guerra spirituale ci sono dei combattenti che per il bene dell'umanità tutta stanno compiendo delle azioni eroiche e ben vengano tutte le privazioni noi andremo incontro e non ci fermeremo questo deve essere chiaro a tutti non ci fermeremo mai perché nemmeno la morte ci può fermare essendo una guerra spirituale Qual è la nostra arma? Il, il sapere, essere consapevoli che noi siamo oltre la morte. E quindi nemmeno, <ride> nemmeno con la fine della nostra vita questa cosa potrà cessare. Perché noi non cederemo mai io non mi fermerò mai voi non vi fermerete mai e anzi piano piano aumenterà aumenterà aumenterà questo fronte del dissenso è molto importante capire questa cosa è molto importante che noi ci poniamo con determinazione e soprattutto usando l'immagine della guerra quelle reali che ci hanno preceduto e che noi considerate che quando studiavamo i libri di storia non so se vi è mai venuta questa considerazione, ma guarda che tempi passati, chissà come sarà stato stare in quei momenti orribili, chissà come sarà stato vivere in quei momenti. Ebbene, da una parte della nostra coscienza sapevamo che quei momenti sarebbero dovuti tornare, perché l'umanità è sempre passata attraverso momenti drammatici, ciclici, per evolvere. Questo è uno di quelli, questo momento drammatico è uno di quelli. Dobbiamo affrontarlo con la consapevolezza che in questo momento siamo gli eroi e i protagonisti di questo momento drammatico e che non cederemo mai perché nemmeno la morte potrà farci cedere non cederemo mai perché crediamo nello spirito nella forza nella vita oltre la vita e pro proclameremo questo messaggio questa forza senza fermarci mai e le anime che in questo momento brancolano nel limbo verranno piano piano con noi saranno al nostro fianco una dopo l'altra una dopo l'altra Guardate che la crescita di questo è innegabile. Non vi fate abbattere e convincere da quello che vedete intorno a voi, perché noi siamo tantissimi e siamo cresciuti moltissimo nell'arco di pochissimi anni. Questi tabulati stanno sulle scrivanie di tutti questi signori, per questo stanno premendo così tanto. Quando vedi un tabulato e vedi una cosa in crescita geometrica, sai che non la potrai fermare. Sai che potrai solo rallentarla ma che non la potrai fermare e questi signori lo sanno, sanno che questa crescita di una consapevolezza diversa che per esempio porta a una medicina diversa, tanto per dirne una, e a un concetto dell'uomo diverso è inarrestabile e perciò tentano disperatamente di rallentarla per i loro interessi, parliamoci chiaro, perché è una questione di interessi, è una questione di interessi, così come la macchina elettrica è stata tenuta nascosta per almeno un centinaio di anni perché esisteva all'inizio del novecento ma per interessi hanno dovuto tenerla nascosta e adesso sembra l'innovazione del secolo ma esisteva già cento anni fa perché è stata tenuta nascosta perché bisognava finire le scorte di petrolio allora adesso è la stessa cosa tutti questi signori sanno che l'omeopatia sarà la medicina che eh, avverrà prestissimo e sarà la medicina dominante. Tutti questi signori sanno che la medicina tradizionale diventerà la medicina d'emergenza, quella che opererà soprattutto in casi di emergenza e nella diagnostica, nella diagnostica. mentre invece la cura sarà, a sistemi, sarà affidata a sistemi olistici. Questi diagrammi stanno sulle scrivanie di questi signori che studiano l'evoluzione delle cose e quindi lo sanno già benissimo che è inarrestabile. Quindi non fatevi assolutamente convincere del contrario, ma ogni minuto che passa qualcun altro si convince e viene dalla nostra parte, perché questo è il destino dell'umanità. Non sappiamo quanto tempo ci vorrà, ma dipende tanto da noi, dipende dall'intensità con cui noi sapremo testimoniare la nostra sostanziale felicità e questo è un fatto fondamentale, non vi fate confondere, non vi fate confondere, non diventate veramente questi complottisti eccetera eccetera di cui si parla con le loro categorie idiote, perché il vostro spirito deve volare alto e nonostante sia normale reagire a una cosa come il super super super super super super super super super macchio vedi, ha con con un, momenti di depressione e momenti di rabbia e indignazione, poi voi dovete ricordarvi che invece tutto ciò non farà che generare una spinta diametralmente opposta e sempre ogni giorno nuove persone si uniscono, non significa poi quelli che cedono, cedono a, allo spadino sanitario, lo spadino sanitario è transitorio, non, non gli date la, la grande importanza che, che vorrebbero loro che voi ci deste, eh, fosse anche Coca Cola sarebbe la stessa cosa, que quello che è in ballo è la libertà dell'uomo. Quello che è in ballo è la libertà dell'uomo, sono due concetti di libertà diametralmente opposti, un concetto che si fonda e si basa sul controllo perché l'uomo sostanzialmente nella visione di queste persone è un essere dannoso che rischia di distruggere il mondo e quindi va controllato e l'altra che si basa sulla libertà, sulla libera evoluzione anche di morire, la libera evoluzione anche di scomparire distinguersi, ma basato sulla libertà inestinguibile dell'individuo e dell'anima umana. Quindi voi dovete essere sostanzialmente felici. Questo è il concetto. Sostanzialmente felici. Quando dico, uso l'espressione sostanzialmente felici, che cosa intendo? che non dovete essere sempre scianti so scianti scianti perché quello è un'altra un cosa dell'eteria polarizzata da un'altra parte che nega le forze che ci sono dentro di noi che sono sia bianche che nere. Ma avere la capacità di comprendere che in questa polarizzazione che si è creata all'esterno di noi, quindi non dentro di noi, all'esterno di noi, noi dobbiamo incarnare la parte che va verso lo spirito che è la parte che ha vinto la paura della morte e come può una parte di questo genere non mantenere una sorta di sorriso superiore pur se a volte è indignata pur se a volte arrabbiata pur se a volte sofferente ma un sostanziale sostanziale significa soprattutto per la maggior parte del tempo che so sorriso superiore solo se i vostri vicini vedranno questo, comprenderanno che forse vale la pena venire con noi perché da noi ci sta il sorriso e lo spirito soprattutto, mentre dall'altra parte c'è soprattutto la tristezza, soprattutto la tristezza, soprattutto la rinuncia, soprattutto la depressione. Perciò vi prego non siate depressi arrabbiati e eh, eh, eh, oltre misura oltre quello che è necessario in quel momento perché ripeto la reazione momentanea quando ci propongono questi abomini è normale e umana che ci sia ma poi rialzatevi con il sorriso di sapere che voi siete coloro che non muoiono mai coloro che vivono eternamente e che dovete solo far vedere, e mostrare questo ai vostri compagni e vicini per averli con voi nella strada del viaggio. Il nostro compito adesso è questo, testimoniare la vita oltre la morte, testimoniare lo spirito oltre il corpo e allo stesso tempo godere di questo meraviglioso corpo. Questo è il nostro viaggio. Siamo in una guerra, ma siamo in una guerra spirituale. Perciò accetteremo qualsiasi restrizione ci viene data ma non ci fermeremo mai, non ci fermeremo perché nemmeno la morte può fermarci. È importante che comprendiate questo. Tutte le anime dei defunti sono accanto a noi in questo viaggio. Tutte le anime dei trapassati sono accanto a noi in questo viaggio. Quindi è molto importante che comprendiate che questa battaglia, per usare questo termine, si svolge sul piano spirituale ed è fondamentale che noi comprendiamo che è con il sorriso e con l'anima alta che noi condurremo tutta l'umanità a un passaggio epocale. Ciò non può essere arrestato, comunque non può essere arrestato, ma possiamo scegliere se metterci di meno, perché lavoreremo su noi stessi e sul nostro spirito, o aspettare e attendere che queste cose avvengano per forza gradualmente grazie all'azione di questi signori che eh, non sanno, la maggior parte di loro non sanno, che più premono in una direzione e più si risveglia l'altra direzione opposta. Per cui benvengano tutte le restrizioni del mondo, noi non ci fermeremo mai, e altri fratelli si uniranno a noi, sempre di più, sempre di più, finché tutto ciò sarà inarrestabile. Noi siamo gli agenti del cambiamento, ma il cambiamento deve avvenire prima di tutto in noi. Entrate nell'ordine di idee, questa è una grande guerra spirituale e voi dovete essere testimoni e guerrieri con il vostro spirito alto, con il vostro spirito alto fate salvi i momenti umani di sconforto, rabbia, depressione che ci possono essere, ma il nostro spirito deve volare alto. Questa è la nostra battaglia, queste sono le nostre armi e sono fondamentali. Io vi sono accanto, vi voglio bene, in questo momento più che mai i miei occhi sono continuamente pieni di lacrime, di commozione, di compassione e questo nutre me e nutre il mondo intero. Ricordatevi che la chiave di tutto è la compassione. Chi non ha compassione non è di questo viaggio. Dobbiamo riguadagnare, riconquistare la capacità di commuoverci per tutto, e di essere compassionevoli con tutto e tutti. Questo ci dà il respiro alto. Questo è solo questo.